sono ritornata finalmente su youtube dopo beh è passato un bel po' di tempo forse quasi un mese che non faccio video l'ultimo video non so quando si è uscito onestamente non mi ricordo uh, però sì ve l'avevo già detto che sarei stata un pochino assente su youtube perché c'avevo il matrimonio poi sono partita per New York poi la gente è ritornata in Italia uh, poi ho dovuto pulire casa sono tornata al lavoro è stata una settimana tremenda quindi diciamo che non ho avuto tempo di filmare prima se siete nuovi qua, probabilmente siete tipo macchia, questa tizia che sclera così male. Uh, ciao a tutti, io sono Doina H. Maple Polyglot qua, anche su Instagram mi chiamo allo stesso modo come qua su YouTube. Uh, se volete seguirmi anche là, lì sono molto più attiva rispetto a YouTube, soprattutto in questi momenti in cui c'è tempo di fare foto ma non di fare video, uh, come per esempio è successo a New York, diciamo, oppure anche il matrimonio e tutto quanto. Um, ovviamente si parla di Canada, il mio canale è nato come Canada, parlavo di differenze tra l'Italia e il Canada, tutte le cose che potrebbero essere utili alle persone che vogliono uh, venire qua e poi... Uh, da un anetto a sta parte ho iniziato a parlare anche di sostenibilità uh, niente, oggi questo video sarà um, riguardo mia, il mio piccolo viaggio di New York so che vi state aspettando il video del matrimonio il video del matrimonio sta arrivando, vi giuro sono riuscita a recuperare solo l'altro giorno i video della ragazza che ha filmato perché è stata una mia amica a filmare, non è un video iper professionale sarò io a editarla, però se volete vedere le, le foto e tutto quanto Potete andare su Instagram dove c'è sia la cartellina di, del, del matrimonio Sia le foto sul, sul feed appunto um, Quindi ce la sto facendo, solo che ho tanto materiale allora, oggi invece ho deciso di farvi eh, questo video riguardo a New York perché sono stata a New York subito dopo il matrimonio ovvero il 9 di settembre, ovvero il giorno dopo il matrimonio siamo partiti per New York um, abbiamo guidato durante la notte io e lui siamo andati con due nostri amici che hanno dormito tutta la strada, maledetti stronzi um, quindi siamo andati a fare questo viaggio più per loro che per noi, diciamo, perché noi alla fine non siamo così lontani da New York, io a New York non ci sono mai stata perché non sono mai stata così interessante agli Stati Uniti, onestamente, e avevo anche ragione, e abbiamo deciso di fare questo piccolo viaggetto a New York. Allora, prima di tutto farò questo video un po' simile, tipo vlog ma non proprio, eh, nel senso che io a New York ho iniziato a fare un vlog, poi a un certo punto non ho più filmato, perché il giorno dopo, il secondo giorno a New York faceva caldissimo, stavo crepando, quindi ho filmato un po', eh, però non ho filmato proprio tutto. Cosa ho fatto a New York? Allora, a New York sono, sono, sono stata solo due giorni, quindi sono stata, siamo arrivati il 10 mattina presto, quindi ho fatto 10 e 11, poi il 12 siamo ritornati a Montreal, Uh, a New York io principalmente ero andata per, per una cosa, per il pop-up di Friends se mi seguite su Instagram, se mi seguite su Twitter sapete benissimo che sono stata al pop-up di Friends uh, che vi farò vedere appunto in questo video quindi uh, per iniziare questo video vi lascerò un po' delle cose che ho filmato il primo giorno dove parlo, faccio vedere cose e su altre cose magari rivedrete la mia faccia che, che vi spiega un po' uh, alcune cose Ciao, belli e brutti, <ride> cazzo eh, Arriva Riccardo, ecco sì, allora, oggi faremo, cioè, siamo arrivati a New York con Riccardo De Lazarus, che ci ha detto che sarebbe stato sveglio tutta la notte invece un cazzo, abbiamo guidato solo noi <ride> Sì! Eh, e siamo arrivati a New York alle 5 e mezza del mattino, siamo partiti da Montreal tipo alle 10, una cosa simile Uh, io ero stanca morta, abbiamo dormito un pochino, adesso andiamo a farci un giro, andiamo a esplorare New York, cercherò di filmare. Il video del matrimonio arriverà prima o poi, ve lo prometto, sì, più o meno, non ho filmato io, non è colpa mia se non arrivo presto, prima di, prima di presto. Però sto mettendo un botto di foto su Instagram, quindi se volete andate a vederle, ecco, basta, fine. E... Riccardo, sì, mi dica. qual è il tuo piano? Ma dove vai? Ma, ma ti vesti così? No, no, devo un attimo ah. riaggiornare l'outfit. <ride> just a bit more uh, elegant small. Oh, <ride> so off, so off. Oh, just long, uh, long trousers. Ah, okay. ok. Same color but long Ah, no, no short. No shorts. Okay, okay. Boh. Mm. New York. Niente, lui short, è lui, nice. lui è il mio migliore amico stiloso, cioè più o meno. Eh. L'abbiamo portato no. per pietà, non per altro. <ride> Molto stilito. Francesca in bagno, siamo rivenuti in quattro, abbiamo una stanza a quattro, facciamo tante orge? Sì, no. sì sicuramente. <ride> marito ah, si sì, sta facendo il fotografo ma sappiamo benissimo tutte le foto che io su instagram per la gente che mi segue mi chiede sempre chi è che ti fa le foto tutto lui tutto mm, Lucanda's flowers so cute io forse dovrei anche ricordarmi che oggi non l'ho mai sentita in vita mia uh, il parco era molto cioè era pulito uh, però il laghetto che c'era dentro il parco era sporchissimo infatti avevo visto delle tartarughe uscire fuori e mi si è spezzato il cuore perché quel lago era orribile um, New York è una città sporchissima onestamente e il primo giorno che ho fatto a New York ok ero stanca, ero un po' sfinita non avevo tanta voglia di girare però onestamente uh, Times Square è solo un blocco di cose pubblicitarie, niente di che, Sempre al Park mi è piaciuto molto perché comunque l'abbiamo visitato tantino quindi è stata una cosa molto molto bella come, però come vi ho già detto, puzzava di piscio um, poi abbiamo visto uh, poi abbiamo visto il Met però appunto in questi giorni non avevamo tempo di andare dentro i musei quindi li abbiamo visti solo da fuori io ci tornerò a New York sicuramente solo per i musei perché non ho visto i musei, non ho visto neanche la Statua della Libertà Um, però sì, siamo stati solo sulle scali del me diciamo, quella da molto Gossip Girl e, um, e quindi sì, il primo giorno è stato un po' così uh, devo dire che devo dire prima di passare al secondo giorno di quello che abbiamo fatto il fatto che ho avuto molta difficoltà per il cibo tanti pensano a New York tipo multicultural no, no, no, I, gli americani mangiano merda io pensavo che i canadesi mangiassero merda ma gli americani sono tipo tutta un'altra cosa uh, e per me come vegetariano a New York mi sono trovata veramente malissimo e non avevano tante cose o se avevano delle cose erano tutte cose fritte infatti a un certo punto mi è venuta un'allergia ecco perché il secondo giorno anche non ho filmato tanto perché avevo una, uno sfogo sul viso che non si vede tanto però ce l'avevo eh, perché boh forse avrò mangiato un po' di merda, non lo so. Un'altra cosa che mi sento di, ehm, di parlare è anche la questione Zero Waste, ovvero che siamo stati in un albergo dove a colazione ci servivano le cose che c'erano solo bicchieri di plastica, eh, piattini per i cereal di plastica, eh, posate di plastica, una cosa inaccettabile, infatti ho lasciato anche una review per l'hotel dicendo che questa cosa. È inaccettabile perché neanche in un bed and breakfast trovi queste cose. Cioè, in un hotel che comunque aveva. Una, cioè era comunque un hotel grande con tut tutta questa gente che viene all'hotel. Se tu dai i piatti di plastica a tutti i turisti che tu hai nella tua vita, veramente si finisce malissimo. Eh, tanti mi hanno, quando ho scritto questa cosa su Twitter, tanti mi hanno detto: Sì, vabbè, ma è normalissimo, cioè, se un bambino spacca la tazza. No, allora non ci siamo, non è normalissimo, è la prima volta che io. Uh, vedo in un hotel servire le cose in plastica, uno perché se comunque in un hotel dove comunque la gente paga uh, arrivano a colazione, c'è il cibo, e c'è tutto, tutto bello, poi si trovano questi bicchieri in, in plastica bianca uh, per bere l'acqua, per bere il caffè, cioè secondo me non, non è un servizio decente da avere in un hotel perché se volete risparmiare sulla persona che lava i piatti state facendo dei, dei, dei grossi sbagli onestamente e tutta questa cosa l'ho trovata un po' patetica perché veramente neanche nell'hotel più brutto del mondo non ho trovato una cosa del genere, Trovo sempre comunque le cose in ceramica e in vetro. Sono stato invitato in the vlog. Uh, allora, oggi è il secondo giorno a New York. Uh, Louis? Puoi can you, can you fucking andare from my vlog? Puoi andare out? Ask your fans, I think they want to see me. Oggi è il secondo a New York, andiamo a vedere il pop-up di prima di tutto, perché è principalmente per quello che sono a New York, non peraltro. Oggi fa più bello perché ieri c'era nuvoloso anche se facevo un'umidità di merda. Oggi c'è un sole e probabilmente anche un'umidità di merda. True? Cosa? Are you excited to see the Friends pop-up? Or you don't give a fuck, that's gonna be cool. Mm -hmm. Ricky, probabilmente non give a fuck. No, no, no. <ride> <don't> <ride> <the prof> <ride> <ride> <ride> io ho anche, io ho anche la maglietta per essere, per essere tipo in tema con la salopette. Tutti gli outfit scelti da De Lazzaris qua. Obvio. Ecco, anche il vestito rosso di ieri era scelto da lui e oggi sono molto anni 90 con la salopette, con le robe di friends, e con scarpe comode come al solito, perché io non viaggio con scarpe di merda. E basta, tra poco andiamo? Vediamo. Allora, al matrimonio avevamo comprato queste cose per far fare le, le bollicine alla gente, per fare le foto belle, però avevamo dei weak ass bitch che non ci hanno fatto le bolle. Why do you have that exactly? Francesca, che. Ah! Ah! Yeah so what Look also Ricky's is cut No, Ricky's is not cut The margarita picture glass <laughs> is the one like it's, I'm okay. Oh my God. I can go. It's the Rachel? Wow. Oh, that's so cute. è la casa di Phoebe, ti ricordi? No, non remember ricordi? Oh, siamo in Central Park! Bellissimo, l'unica cosa che non avevano ricreato l'appartamento di Rachel e di Monica e sono un po' triste per questa cosa, uh, è stato anche molto veloce. Ci siamo persi la porta però, sono molto sad che ci siamo persi la porta, ci hanno regalato eh, un ombrello. Eh, un ombrello rosso! C'è ha scritto cose tipo friends robe così ci hanno regalato un ombrello a casa. E' è stato tutto molto bello, mi è piaciuto un sacco onestamente. Abbiamo fatto un sacco di foto, un sacco di video come avete visto. E niente, adesso ci dirigiamo a fare cose un po' più new yorkese e beh. beh. Avete visto dal video? Uh era bellissimo il pop up, io sono stata felicissima ho fatto un sacco di foto, mi tanto. l'unica cosa che non mi sono accorta è il fatto che c'era la porta, cioè abbiamo fatto la porta di, dietro, eh, la foto con la porta tipo dietro la porta eh, presa da una scena de, de, de, della serie, però non ho fatto la, la foto con la porta davanti, quindi mi sono stata un po' triste ehm, e ovviamente ho comprato due cosine allo shop di Friends, per quanto io mi sia promessa di che non avrei comprato il calendario l'anno prossimo, perché mh, trovo che comunque anche il calendario è una certa, sono un po' inutili nella casa, nonostante io li usi tanto se ce l'ho in casa uh, Ho deciso comunque di prendere il calendario di Friends E ho preso la cornice Che è un po' la cornice che hanno loro dietro la porta Ma proprio come cornice foto uh, Questa è stata veramente una delle poche cose Che io ho comprato in year Perché come ben sapete Non compro souvenir, non compro cose Quando vado in vacanza piuttosto compro cibo Ma siccome eravamo negli Stati Uniti Tutto faceva schifo al cacchio Quindi uh, no thank you uh, Poi siamo andati a visitare anche la Sono andata io a visitare la National Library uh, Stranamente Quel giorno era l'11 settembre, quindi ci eravamo ritrovati a New York, è stato stranissimo, nel giorno dell'11 settembre e io non sono andata a visitare il posto dove c'erano una volta le torrigianelle, lui e con gli altri due amici sono andati a vedere il posto e hanno detto che è stato molto bello hanno fatto una specie di eh, anche una specie di show mettiamola così poi hanno detto che tutto attorno era tipo pieno di fiori ehm, poi una certa hanno sparato in cielo due luci enormi che stavano là tutta la notte proprio per ehm, come significa cioè proprio per, eh, per ricordare le torri gemelli eh, è stato strano io non volevo andarci proprio perché non mi piace vedere posti che hanno comunque un una storia triste è proprio una cosa che non, non mi va di vedere cioè è un po' come dire vado a Auschwitz non mi va di andare a vedere Auschwitz so già cosa significa cioè non so cosa è successo là e non mi va già sono andata ad Amsterdam a visitare la casa di Anna Frank e mi sono sentita molto disagio visitando questa cosa però vabbè l'ho visitata perché ero ad Amsterdam uh, però per il, per, quando eravamo a New York non me la sono sentita una perché c'è tanto tanto caldo io soffro tanto tanto caldo e um, non stavo molto bene, quindi ho deciso di chiudermi la National Library, che è bellissima, eh, la Public Library, scusate, la Public Library di New York è stupenda, una cosa meravigliosa, forse la cosa più bella che ho abbia visto a New York è stata quella. Quindi mi sono chiusa là dentro: ho fatto il giro, c'era gente che studiava dentro e ci ho detto: Madonna, io se dovessi studiare in un posto del genere sarei sempre qua. Se devo, se devo studiare in un posto del genere sarei tipo sempre qua a fare tipo ci mettere la tenda. Uh, bellissima Public Library, c'è forse la cosa che consiglio di più a tutti. Poi, ovviamente, vi dico: io tornerò a New York uh, sicuramente per i musei, tornerò sicuramente magari anche per vedere la statua della libertà, che cacchio ne so uh, perché vorrei farmela con più calma. Però in linea generale non mi è piaciuta come città, non mi è piaciuta perché è molto sporca, non mi è piaciuta perché c'è tanto inquinamento perché ci sono un sacco di macchine, eh, non mi è piaciuta perché a ogni angolo della, della, della città c'era il carrellino dell'hot dog, eh, c'era tanta puzza, in una città. non ho mai sentito così tanta puzza in una città, eh, quindi sì, eh, per quanto, quando vai in un posto, eh, per, da quando ho iniziato il Zero Waste, quando vai in un posto dove vedi tutto questo spreco attorno a te, ti si stringe un po' il cuore, Um, e nel mio caso è stato così, mi sono sentita proprio... Uh, no. E non mi è piaciuta tanto, nel senso non è niente di speciale. Sì, ok, New York è un po', sai, tipo un po il sogno americano di tutti. New York è fica New York. A me non è piaciuta, non è piaciuta per niente. È un po' come Parigi, è stata un po' una delusione, sia sì, Parigi. Pensavo che New York sarebbe stato un pochino meglio rispetto a Parigi, però a quanto pare no. E, um, e niente, quindi sì, non posso dire sì, ok, sono stato solo due giorni, quindi adesso magari qualcuno verrà a dirmi, eh vabbè, ma non l'hai visitata bene, non capisci niente. Però eh, io non sono un amante delle grandi, grandi città, e New York è una città enorme, con grattacele immensi, ti senti proprio un pidocchio. <ride> uh, e la cosa che mi ha fatto ridere è che la metro, è in How Met Your Mother c'è Lily che dice che nella metro quando parlano non si capisce un cacchio, e che lei ha, ha imparato il linguaggio della gente del, del tizio che parla nella metro. E questa cosa mi ha fatto, fatto sempre fatto ridere nella serie tv, sono entrata nella metro, vi giuro, non si capisce nulla del tizio che ti spiega le fermate, infatti io ero là che guardavo ogni volta dove la fermata, se la mia è fermata o meno perché non sentivo niente, qua a Montreal quando voi andate nella metro, cioè sentite chiaramente la, la fermata e poi vi fanno anche vedere proprio la fermata sul, sul, piccolo, sul piccolo schermo invece là non capivo niente ero tipo, oh mio dio, allora questa cosa è troppo vera, uh, però lì in generale sicuramente è una città da vedere, per carità di Dio, c'ha delle cose belle, magari quando ritornerò, se ritornerò magari mi piacerà di più perché magari andrò nei musei, eh, magari farò le cose meno di fretta, magari farò anche più freschetto, quindi me la godrò di più. Eh, però come lì in generale non posso dire che non fa neanche parte della top 10 delle migliori città che io abbia visitato. Uh, quindi sì, questo è stato un po' un video che volevo condividere con voi Più che altro per il pop-up di Friends, non tanto per New York uh, Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere se voi siete mai stati in New York, se vi è piaciuto, uh, se non vi è piaciuto Se volete andare in New York, se per caso New York è una delle vostre mete del sogno Non vorrei scoraggiare la gente perché magari dicono Guarda sta stronza che mi dice che New York fa schifo a cacchio uh, Io alla fine ci sono andata perché sono anche vicina Quindi diciamo che non. almeno non è stato un viaggio che ho... Come dice che ho... Vabbè, non è stato un viaggio di cui mi sono pentita perché alla fine sono anche abbastanza vicino a New York, quindi non posso dire oddio, ho speso milioni per andare a New York e alla fine che schifo, alla fine cioè io non ho speso granché per andare a New York, quindi giustamente uh, l'ho presa anche bene perché ho detto vabbè, non ho speso tanto, va bene così, uh, ho visto New York, ciao, fine, però sicuramente ci tornerò, quindi magari se ci tornerò ve farò un update. Uh, niente, vi chiudo il video qua, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!